Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di novembre eh, spiegheremo i motivi di questa curvatura spazio-temporale che ha portato il report di novembre a essere pubblicato i primi giorni di dicembre, eh, di cose ne sono successe eh, parecchie per giustificare questo eh, ritardo, quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo! Nell'ultimo periodo, chi segue il mio lavoro personale già lo sa, io e un mio amico abbiamo lanciato ufficialmente un progetto al quale stiamo lavorando da diversi mesi e che si chiama Valle Pro. È un progetto di promozione di attività, aziende, partite IVA e eh, associazioni eh, in Valle Po, provincia di Cuneo. Le fasi iniziali di lancio hanno già ricevuto delle risposte molto positive e questo ha comportato un incremento esponenziale di lavoro per il sottoscritto e quindi molti progetti della Vertical Green hanno subito un leggero rallentamento per dare priorità a un progetto come questo che è finalizzato a generare introiti, quindi eh, lo dico francamente, prima eh, lavori che possano dare eh, guadagno e poi i progetti diciamo pro bono eh, della Vertical Green, anzi eh, più si riesce a guadagnare da una parte più si riesce a finanziare dall'altra. quindi eh, sono molto contento che questo progetto sia partito in pompa magna non può fare altro che crescere e quindi ecco ci sono degli sviluppi molto positivi in prospettiva anche per la vertical green ma la notizia grossa di questo mese riguarda assolutamente eh, gardens la space opera nata dalla collaborazione tra il sottoscritto e il compositore di musica d'avanguardia Manuel Chierigato che con la sua prima tappa Alpine sta arrivando in dirittura d'arrivo nei prossimi giorni saremo in grado di pubblicare il trailer esteso del primo capitolo di questa space opera e la notizia, che è di uno o due giorni fa è che l'associazione circuiti dinamici di Milano ha selezionato Alpine per una mostra collettiva esisterà a Milano tra una quindicina di giorni il bernissage cioè l'inaugurazione di questa mostra con la possibilità di interagire con gli artisti coinvolti avrà luogo il 17 di dicembre. Se abitate a Milano o Passate da quelle parti in questo periodo, eh, non fatevi scappare l'occasione di poter vedere Alpine nella sua versione stesa e eh, interagire con me e con Manuel, eh, la mostra comunque proseguirà fino al eh, 12 di gennaio, quindi... È un periodo abbastanza lungo per poterne approfittare, per poter andare a vedere quest'opera. Se invece non potete andare a vederla a Milano, stiamo comunque lavorando per portare Alpine, From Gardens, space opera, in giro per le mostre d'Italia e forse anche mostre internazionali. Si tratta comunque di work in progress, quindi ci saranno aggiornamenti al riguardo nei prossimi mesi. Il 2019 comunque vedrà Alpine essere esposto in altre mostre, gallerie e quant'altro in giro per l'Italia, quindi rimanete sintonizzati per avere tutti gli aggiornamenti al riguardo. Chissà che non faremo qualche scappata anche vicino alla vostra città. E per concludere Flatland, la serie eh, tratta dal capolavoro di Edwin A. Abbott, eh, anche come ho già detto eh, in precedenza, i progetti eh, propriamente vertical green hanno avuto un piccolo ritardo eh, dovuto a Valle Pro e dovuto anche ai lavori su eh, Gardens, però niente paura, il lavoro eh, di squadra con Russell e Robert Giffen i musicisti new che curano la colonna sonora stanno andando avanti c'è anche un po' la problematica di riuscire a trovarsi via Skype da una parte all'altra dell'oceano riuscire a concorrare delle date e degli orari che possono andare bene per entrambi, quindi i lavori vanno rilento anche per queste questioni di logistica, però i due fratelli mi hanno già sottoposto delle tracce di prova che sto vagliando, stiamo muovendoci per affinare... Eh, il mood musicale della serie e nel frattempo nei ritagli di tempo che ahimè sono pochi in quest'ultimo periodo ma verso la fine dell'anno si tirano un po' le somme quindi un po' tutti devono eh, chiudere i, i conti lavorativi quindi anche questo è un motivo di rallentamento però eh, nei ritagli di tempo sto eh, continuando a definire il visual design della serie quindi Flatland sarà comunque rilasciato nel 2019 ancora non so quando però i lavori stanno proseguendo in conclusione il mese di novembre si è rivelato strepitoso con l'esordio in pompa magna di Valle Pro che si prospetta essere una fonte lavorativa per me molto importante e quindi di conseguenza una fonte di sponsorizzazione, diciamo, dei, eh, dei miei lavori. Eh, Alpine Gardens, che ormai è quasi concluso e che eh, in corso d'opera già verrà esposto dal 17 di dicembre al 12 di gennaio in uno scenario prestigioso che è quello di Milano, e eh, Flatland che eh, a piccoli passi sta eh, definendo la propria natura. Un mese così è eh, strepitoso, ne sono assolutamente contento, spero che lo siate anche voi, spero che questi progetti vi stiano eh, interessando, che li seguiate eh, sia sui social che sul sito e eh, in quest'ottica come sempre vi invito a visitare il sito internet e, e i social Facebook e Instagram per tutti gli aggiornamenti relativi eh, ai nostri progetti. Eh, vi rimando tra qualche giorno al canale YouTube sul quale pubblicheremo il trailer esteso eh, di Alpine, vi invito a eh, visitare, visto che ormai siamo quasi sotto Natale, a eh, visitare lo store online della Vertical Green su redbubble.com per farvi e farci un regalo e di mettere mi piace a questo video, e iscrivervi al canale se vi piacciono i nostri contenuti e a scriverci domande, impressioni, pareri perché il Don Falgui Motred che sto promettendo da un po' di tempo ma non ho ancora il tempo di eh, approntare come si deve sta diventando sempre più ciccioso, ci sono già eh, delle domande stuzzicanti alle quali rispondere, quindi c'è ancora tempo per inserire eh, le vostre. Per il momento è tutto, il prossimo report è quello di dicembre effettivamente, lo pubblicherò prima di Natale lo spero, ma lo quasi giuro, eh, abbiate fiducia. Nel frattempo buona giornata, grazie di avermi seguito e di seguire eh, il mio lavoro come sempre e alla prossima. Ciao!